Quanto pesa un lingotto d'oro? Io sono Davide Campomaggiore e sono il titolare di Oroetic, una catena di compro oro divenuta famosa ai media italiani per il grande lavoro a tutela e supporto per i consumatori. Vedendo il film e la serie tv La Casa di Carta avrete sicuramente visto un cavo pieno di lingotti d'oro. Molto spesso i miei amici mi chiedono ma quanto pesa uno di quei lingotti? Ecco, quei lingotti vengono chiamati London Good Delivery ed hanno un peso standard di 400 once, ossia quasi 12,5 kg. Quindi un singolo ingotto pesa 12,5 kg. Ma i lingotti, ovviamente, esistono di tutti i pesi, a partire da un grammo, come quello che vi ho mostrato prima, a salire fino a 12,5 kg, che è lo standard da investimento certificato. Un altro standard ad esempio è il lingotto da 111, 3,125 kg e viene chiamato COMEX Good Delivery. In Cina ad esempio il lingotto standard è da 3 kg e prende il nome di Shanghai Gold Exchange Good Delivery. Quando si vogliono fare dei piccoli investimenti ovviamente è opportuno scegliere il taglio di lingotti più consono al proprio investimento a partire appunto da un grammo a salire. È bene sapere che più è piccolo il lingotto maggiori saranno i costi di, pro di produzione di lavorazione e quindi ci saranno costi maggiori che influiranno sull'investimento. Maggiore è il taglio del lingotto più bassi saranno i costi di lavorazione per grammo e quindi l'investimento renderà di più. Al tempo stesso però ci sono dei contro. Maggiore è il l'ingotto, maggiore sarà l'investimento da fare tutto insieme e saremo obbligati a disinvestirlo tutto insieme perché se si vuole disinvestire quell'ingotto va venduto interamente. Mentre se si hanno tagli più piccoli si può scegliere di entrare in acquisto in, uh, con frazioni più piccole e soprattutto venderlo. Con frazioni più piccole in base alle nostre necessità quindi non c'è una scelta giusta per tutti c'è la scelta più adatta in base alle esigenze di ognuno di noi sia esigenze di investimento che esigenze di possibilità di tenere quell'investimento fermo. una curiosità il lingotto più grande mai realizzato è stato appunto prodotto da una società cinese e da un peso di 250 kg ad oggi con un valore di 14 milioni di euro se vuoi avere altre curiosità sul mondo dell'oro o approfondimenti, visita il sito venderoarusato.com dove troverai un blog ricco di articoli e contenuti. Se al tempo stesso hai dell'oro da vendere e vorresti conoscerne la valutazione, vieni a trovarci in uno dei nostri negozi, ma prima di farlo visita il sito offertaoroetic.it dove sarà possibile per te riservare 4 bonus esclusivi quando verrai a trovarci. Ciao e a presto!